Sono Nicola Michelon, amministratore delegato di Unox e consigliere delegato alla ricerca e innovazione di Assindustria Veneto Centro. È un percorso formativo rivolto ad imprenditori che vogliono riflettere sul modello di business con cui opera la propria impresa. 20 sessioni serali, della durata di 90 minuti ciascuna, in cui ci alleneremo a pensare all'innovazione e agli impatti che i cambiamenti sociali e tecnologici che stanno avvenendo oggi avranno sul futuro delle nostre imprese. Innovation Workout parla di business strategy e di people strategy, di innovazione del modello di business, dei processi produttivi, di sviluppo prodotto e di approccio ai mercati. Ogni relatore è un riferimento all'interno del proprio settore di competenza e si impegnerà ad utilizzare accanto a casi internazionali famosi esempi di imprese del nostro territorio che sono state in grado di innovare ed innovarsi. Perché riassume il contenuto di più di 100 libri sull'innovazione d'impresa in 20 allenamenti intensi e condivisi con altri imprenditori.